Cari amiche ed amici, benvenuti in un nuovo tutorial di gastronomia casareccia. Qui il vostro Santencian vi saluta. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, azionate la campanella per avere nuove visuals e se vi piace questo video commentatelo, dategli like per farmi sapere cosa ne pensate e soprattutto condividetelo adesso passiamo al tutorial del giorno come fare della pasta con le sarde cioè io sto solo qua non c'è nessuna sarda però farò la pasta con le sarde. allora il primo passo già l'ho saltato cioè riempire la pentola d'acqua e farla bollire l'acqua l'acqua è arrivata al punto di ebollizione e ci ho messo come potete vedere il sale quindi ho salato già l'acqua quando è venuta in ebollizione allora scegliamo la pasta e scegliamo eh, chiaramente le penne che non le facciamo all'arrabbiata ma le facciamo alla sarda questa è una ricetta per due persone ma io non vi dirò le proporzioni perché io cucino occhio croce a occhio e quindi siccome si fa il doppio questa dovrebbe bastare L'occasione per salutare Hortus Biologicus amleta Bloom Alessandro Arcangeli e Mimo Corcione, e ce ne sono tanti che, che mi salutano, e io, forse caricherò il video in Premiere. Eh, Premiere e quindi li saluterò nella chat. Ciao, amiche ed amici! continuo con la ricetta se no mangio tardi questo è il mio pranzo e il pranzo di una persona in più che non vi dico chi sarà è il pranzo dello scapolo in pratica ciao un saluto tanto tanto saluto tanto anche a massimo tamarasco che seguo sempre se questo video vi piace commentatelo nella chat nei commentari dategli like e condividete condividetelo fatelo vedere ad altri così farò altri video tutorials allora bene qua ci abbiamo la pasta tenete in considerazione che sempre si fa il doppio quindi potete misurarla col piatto cioè questo sarebbe la metà sarebbe per una persona questa sarebbe per due più o meno perché poi cresce fino qua magari rimangono degli avanzi adesso chiudiamo il sale che già abbiamo messo nell'acqua consumate sale iodato mi raccomando per la tiroide E poi passiamo a accelerare il fuoco io l'avevo abbassato per non sprecare gas ecco che la pasta bolle bolle ribolle e ci c'è cioè, la pasta che papera ecco che l'acqua bolle bolle ribolle e, e la pasta la facciamo bollire io a volte anticipo no la pasta bolle no l'acqua sta bollendo ci buttiamo la pasta così la pasta bolle ecco qua. non accendo la campana d'aspirazione perché altrimenti non si sente nulla adesso l'acqua si è un po raffreddata e continuerà a bollire dopo mi sono deciso per dei piatti piani e meglio il piatto fondo serve per misurare la pasta, soprattutto se è pasta corta. Adesso che sta bollendo e che si sente odore a amido, passiamo a girare la pasta nell'acqua bollente. Questa volta non mi sono sbagliato, con la cucchiarella di legno, con la cucchiara di legno. Eh, la pasta ancora si sente al tatto dura. Eh naturalmente al dato della cucchiara si sente che non ha attaccato alla pentola per fortuna ma è dura ed è dura già uno sente quando si va cucinando da come gira e passiamo a aprire la lata di sarde sono sarde sotto olio quindi io non butto l'olio ma lo metto nei piatti dei miei cani perché così sono più incentivati a mangiare ecco qua poi naturalmente apro la latta. La pasta di De grano duro tarda a cuocersi allora intanto gli diamo da mangiare al cane. dai mangia la papa su mangia dai vieni vieni dai su mangia la papa mangia dai su molto bravo a volte fa delle storie, a volte fa delle geografie. Dai, mangia la papa, dai. E niente. Forse è troppo presto. Guarda. Dai, vieni a mangiare la papa. A volte fa capricci. Poverina. Poverino cagnolino dai dai su mangia niente e eh, vabbè mangia quando vuole mangia quando vuole abbiamo qui ma che abbiamo qui ma che abbiamo qui la vuoi la papa la vuoi la papa la vuoi la papa la vuoi la papa ma la vuoi la papa? Ma la vuoi la papa? Ma la vuoi la papa? Ma veramente la vuoi la papa? Mi sembra di no, eh? Ma vediamo, vediamo, poverino. E... Lui sì che mangia, non fa storie, eh? Capito. E il mio cagnolino, se volete guardare i suoi video nel mio canale li troverete troverete anche dell'altro cane che vi ho filmato prima che oggi sta in non so perché e pure gli ho saporito la pasta vero beh a volte mangia tardi a volte a volte dai su vieni vieni vieni qua to. vieni mangia la papa dai, su, mangia. Mangia la pappa, dai, su. Mangia la pappa, dai. Dai, su, mangia la pappa. Mangia la pappa. La pappa, le pappe, come dicono nel nord. Le pappe, dai. Brava. Dai, cagnolino, su. E eh, vabbè. Prima che si decide, dai su, poi non devi avere la voce severa, la voce dai, vieni. vieni. Beh, ci deve pensare. Intanto noi pensiamo a girare la pasta. Ancora non l'ho assaggiata, eh? eh? Deve stare dieci minuti che sta bollendo, la, la assaggiamo, facciamo l'assaggino. Ops, non filmavo la pentola. fa il vapore veramente non so se mi rovinerà il cellulare eh, vediamo un po di solito quando non è ancora al dente si vedono i tre strati quindi bisogna morderla come si può vedere ci sono degli strati non è omogeneo quindi ancora si deve cuocere manca però poco manca poco e allora che facciamo ci andiamo preparando andiamo preparando il colino il colapasta prendiamo il colapasta per evitare c'è la tazza della colazione per evitare che si deformi il lavabo della cucina si può aprire l'acqua fredda quando si scola la pasta ecco comodo cellulare così ragazzi ragazzi la pasta è pronta la pasta è pronta e io devo levarla subito perché altrimenti viene la cosa cattiva si sfoci allora ecco qua la pasta ah non ho acceso l'acqua come avevo detto non ho aperto l'acqua ma ah, va è venuta molto di più è venuta molto di più di quanto avevo previsto ecco qua la, le penne del nostro video tutorial adesso non ci manca altro che impiattarle vediamo di non fare un casino Ecco fatto, ecco fatto, olio esatto, e anche limone, giriamo bene. ecco fatto e serviamo naturalmente non posso filmare che il piatto del pepe bene si impiata adesso ogni porzione è venuta abbondante E si mette la sarda, e con questo per oggi è tutto. Questo sarà il mio pranzo se vi piace questo video tutorial alla mimmo corcione fatemelo sapere lasciate dei commentari lasciate mi piace e condividete il video qui il vostro amico eh, vi saluta cari amiche ed amici spettatori e spettatrici alla prossima ciao